A me tutto tanto fatto io, ah, a me tutto tanto fatto io, tutte le canzoni mi piacciono perché sono in armonia quando ci sono quei bei cori, quando, quando facciamo altre voci, si vede quel bel ritmo. Ah, ok, ho, io ho finito, a andare. A me piace molto mm, chilome chilometri zero quando fai la spesa perché è tipo un, ball eh, tipo un balletto, eh, è bella, è bella. <ride>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 del coro musei mi è piaciuta tantissimo e mh, mi è piaciuta tantissimo cantare insieme ai miei compagni e alle altre classi perché è stata mh, veramente un'esperienza bellissima cantare con, gli, con le altre classi che si imparano tante canzoni che non conoscevi siamo ad altri bambini ok perché non sento scusate no prova, si conoscono nuovi bambini, eh. la non è arrivata, eh, visto che si conoscono nuovi bambini si possono fare nuove amicizie e eh, impari molte nuove canzoni, come eh, ha detto Viola è veramente molto bello, ci stiamo divertendo tutti, bene, grazie come no, no È bellissimo, è il bellissimo, coro. interessante, è è molto interessante e poi si imparano eh, canzoni nuove anche di altre di lingue, lingue si fa anche paesi e paesi. paesi poi si fanno anche tante cose, puoi anche cantare e e fa si vero. fanno un sacco di concerti ed è bello e poi si impara veramente di tutto, da ogni parte del mondo vero Stefano tu? no? tu? io voglio dire che eh, io pensavo che musica non mi piaceva ma con il maestro ho imparato che è divertente e ho imparato tante cose grazie aspetta vai Beh, il coro è molto bello, cioè tipo, ti, ti fanno imparare canzoni nuove di altre lingue e poi il maestro è molto bravo a cantare, ci fa insegnare di tutto. All'inizio pensavamo noi tutta la classe che era noiosa, ma poi è diventato molto divertente. Eh, volevo... Sì, sì, arrivo anche da il te. Il maestro Giorgio poi è anche molto divertente, ci fa insegnare delle cose e quindi fare con lui è anche bello, quindi quando facciamo queste perché lezioni fa molti siamo gli Impariamo oh. eh. tante cose e anche cantiamo. È ci vero, è molto divertente. Divertenti. Con i genitori! Il coro è molto divertente perché ci sono delle canzoni belli e belle e poi il maestro è anche molto bravo. Vai, ah, News, 24, sì, eh, è bello, fini Perché? guardi da quel giorno. Aspetta, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, bravi, altro? mi vuoi dire qualcosa <ride> e poi, uh, ma cosa serve quella roba di solito? Sì. Che... Cos una no. cosa che vi piace di questo coro? tutto, tutto. tutto è molto bello, interessante sì. che cos'è che vi è piaciuto è di più? Fa, è un'attività che si fa insieme quindi è molto divertente sì. eh, e poi, sì, è, è poi sì eh, si impara è a regalare la tua voce eh, eh, eh, eh, eh, eh, quando parli o quando fai uno scorso okay. il core è molto bello perché Giorgio ci insegna tantissime di, canzoni diverse infatti ci siamo dispiaciuti molto quando ha fatto l'incidente col motorino è vero tipo ci siamo dispiaciuti quando si è rotta la gamba che tutti eravamo un po' tristi però almeno ce l'ha fatta venire ma, per fortuna... Beh, ma è molto comunque molto divertente, sempre appassionante, oh, la... molto felice. Beh, per me è Bella Ciao, per me è berlesi oh, ma, mi stai, mi il microfono. Uh, per me invece la canzone che mi piace di più è un'invenzione del maestro, cioè quando fai la spesa, uh, che si chiama Chilometro Zero. e Volevo anche dire che il maestro uh, per fortuna è venuto, è venuto e non è, non è saltato il concerto.